freelance camp è networking, persone, formazione il freelance camp è tornare a casa belli carichi di energie, di informazioni utili e di tanti nuovi contatti il freelance camp è un'idea che genera altre idee è un progetto in cui le persone mettono in comune le loro esperienze, le loro soluzioni, i loro problemi con grande disponibilità e voglia di fare della strada insieme